Oh, ma cosa fai? Tu tutto... vai via torta, Oi, Vai via È mia, è mia. È Se, mia. Allora, è signori, mia. non litigate. Come no. vi permettete? La mangio io, to. Ok, perfetto. Allora, eh, fra i due litiganti, il terzo gode. Tanto. Ah, ciao, pesce, come stai? Allora, praticamente oggi <ride> c'è un. Allora, dovete sapere che io gli ho detto di mettere questa skin, ma lui non la voleva mettere, no? Perché dice, no, è un pesce. Però adesso ti terrà il pesce per sempre. Per sempre. Sì. Te lo e sei, oggi te lo fai piacere. Esatto <ride> eh, Questa è una, una reference particolare Comunque oggi dobbiamo scavare i diamanti Quindi to, tieni il piccone in diamante E tieni anche Ancavante. il piccone in diamante sì. E um, tieni anche le carote E anche tu le carote Perché queste qua ci serviranno per sopravvivere E poi alla fine dovremo combattere E Mario ci sentiamo fra poco Io e Bridla Flea ci dobbiamo spostare un attimo Perché gli devo dire una cosa in privato In, in totale oh, confidenzialità Ciao Ok, perfetto Breed, vieni un attimo Aspetta, che vieni eh, Io ho scritto Vieni, Ma che caspita Ah, raga, vi devo dire una cosa veramente pazzesca Allora, Breed, ciao Sei entrato nella stanza Tu non potrai parlare, purtroppo Però io so che tu mi hai fatto il plugin Bello, bello, bello, bello, bello Ok? È partito Mario, vero? Sì, è partito Molto bene. Praticamente, ehm, ok, mi stai whisperando. Bravo, mio amico stupido. No, no, no, capito. Ok, però, devo mettere le torce, se no, non si vede un cappero di, di niente. Ehm, praticamente, questo plugin so che se io lo faccio. Eh, mi darai diamanti. Oh, oh, non vedo l'ora di farlo, perché adesso, così eh, facciamo lo scherzo allo stupidino di, di Mario. Praticamente faccio slash diamante hack hack dovrebbe essere, giusto? Come ho stampato un diamante? Ma che caspita... Oh, Breed. Perché Perché ho un foglio che si chiama diamante? Scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa. Non è possibile. No, ho stampato un altro diamante. Breed, che caspita è sta roba? Che... Cosa hai fatto? Breed. Brutto stupido. Ma ti sembra... Cioè, ma io ti dico di costruire un plugin e tu mi costruisci... E eh, cavolo, sto cavolo. Guarda, mi hai costruito! Mi hai dato dei fogli che si chiamano diamante! E adesso io che caspita gli dico a sto qua! Adesso che dobbiamo combattere, che non troveremo mai dei diamanti, eh? Cosa gli dico? Stupidino! Guarda, io ti sto de detestando! E guarda, ti direi anche molto altro, ma non posso. Allora, stavo dicendo, scusa, Mario, è che mi sono veramente nervosito con Bridla Flea. Bridlaflea, stupido. Uh, perché veramente mi, mi ha dato un pesce in testa. Per no. non dire... Eh, sì, sì, sì, guarda, schifoso. Adesso, però, devo trovare diamanti prima di te, te perché ovviamente li troverò prima eh, di te. Eh, io ho trovato un, un diamantino. Sì, se le... Hai... Mario, no! <ride> non puoi trovare diamanti prima di me, ok? No, non so se sono stato chiaro. Adesso ti devo sconfiggere, perché... Oh, guarda, se trovi diamanti e mi uccidi... Sai cosa ti faccio? Anche, ne ho solo uno. Ah, ne ho solo uno? <ride> va bene, va bene, va bene, ok, d'accordo. Beh, ovviamente non, non potrò barare perché chiaramente sarebbe molto illegale questa cosa È illegale e... questa cosa, la no? puoi fare sì sì, sì, sì, sì, sì, sì, ma infatti non voglio farlo assolutamente ehm... Sai cosa? Io ho trovato anche della netherite. Cosa? Eh, ma vero che è strano? Che senso? Come hai fatto? Eh, boh, veramente, cioè ho trovato un dungeon che praticamente mi dava la neterite è pazzesco. Ah? Mi sono fatto l'armatura in eterite, Mario, ma com'è possibile? Eh, Cioè, veramente, ho trovato questo dungeon pieno di, di, di cose, veramente tantissime. E ovviamente adesso io posso fare tutte le cose. È incredibile, sai che cosa? Cioè, io sono pronto per combattere. Fate già? Sì, come mai tu non sei pronto? Io ho tre diamanti. Ah, perché? Allora devo trovare nei tuoi vari tunnel. Aspetta, nasconditi bene, perché ovviamente eh, oh, devo... No. Eh sì, no, guarda, allora io ti sto cercando ovviamente pian piano perché... Non mi troverai mai. Stai, alza il volume nella <ride> testa, tutto quanto su... Tu... <ride> non mi troverai mai. Va bene, ok, non ti troverò mai. Basta che, basta che adesso ti cerco un attimo. Comunque io sto vedendo il tuo nome, non per dire... Cioè, nel senso... Come fai? È... Eh, come, come faccio? Scusa, sei sciocchino. Lo sai che qua su Minecraft si può vedere il nome. Eh, eh vabbè, è vero. Eh sì. Dai che pap... Guarda, Breed, la flea, quanto ti sto odiando, sto diamante del cavolo, io veramente non ti sopporto più. Mi ha dato un... niente. Um... Certo che Breed è proprio scarso, ma manco ho trovato i diamanti. Guarda, ho già oh, trovato... No. Eh? <ride> Mario, ti sto trovando. Cioè, ti sto cercando, perlomeno. Oh, dove sei finito? Non ti trovo... Sto facendo le cose. C cosa ti stai facendo? Eh, le cose mie. Che cosa vuol dire? Sai che eh. le cose mie di solito vuol dire qualcos'altro. E cosa ti stai facendo? No l'armatura L'armatura, oh, eh dammi sta armatura Sto scherzando, non so niente mm. Ho solamente una spada Sai che cosa però? Io non sto più vedendo il tuo nome Questa cosa non è bella Non mi sono allontanato tanto io Ah ok, in effetti In effetti, Vedo che non ti sei allontanato tanto Mario cosa? <ride> Sai è vero che Sta succedendo qualcosa in questo momento Vero? No Eh sì sì, sì, sì, sai che... No, mannaggia, la gravel. Guarda, ti stai salvando solo per la gravel, perché ora sono qua. E eh, ti sento... Quando... No, no, no, no, la gravel, la gravel, no, no, non è ne possibile. No, raga, vi prego, mettete un sacco di robe per far sparire la gravel, tipo nei commenti. Bravi, mettete sì, mettete me... ancora, che magari... No, no, no, no, no. Uh, mettete, mettete, no, mettete no, tipo... No, eh, ciao Mario. Oh, oh, guardalo, che schifo, mi... Eh, ti ho ucciso Eh, ma Mario Lo so che, lo so che non potevi non morire Ma purtroppo io ti ho ucciso Perché a volte la vita riserva anche questo Per noi viaggiatori dell'est Ok, cioè ma Come posso trovare tutta quella roba? E, eh, praticamente, ti spiego È stata una um, Una cosa veramente spettacolare Praticamente, un giorno Mi sono svegliato, ma perché non posso mettere i spectator? Comunque io sono in mezzo ai boschi della foresta, o quello scura. Non interessava a nessuno comunque, giusto per farti per, per dirti <ride> ah, questa. Cosa. Ma perché siete tutti quanti là? Ma perché è tutto buggato sto se? Ok, va bene, vi porto sopra perché evidentemente e, se, abbiamo perduto tutto amici, abbiamo perduto. Vabbè, facciamo un ultimo round, va. va Però questa volta sul serio, cioè nel senso. Allora, devo dire una cosa, ti devo spoilerare tutto, praticamente Uh, allora, TP chiocciola prima di tutto, praticamente ho deciso di dirvi che è tutto un hack totale questa cosa. Cioè, nel senso citato: Ma come Brillaflea lo sa perché mi ha fatto un coso che mi ha dato questo coso. Cioè, mi ha fatto un plug. Cioè. Dato... È, è un foglio che si chiama diamante. e Doveva darmi i diamanti veri. Invece no, il signor Brillaflea mi ha dato il foglio con il diamante. Complimenti per veramente sei un programmatore che può andare alla NASA. C'hai mai pensato hai di andare alla, alla, alla NASA? È schifo. Vabbè, eh, sicuramente avrei la possibilità di imparare meglio a fare i plugin. Eh, te ne richiederò altri. Così, magari faremo altri video del genere. Se mi chiede a lui ti esplode il PC. Sì, lo so. Però intanto almeno non lo so, lo prendiamo in giro per qualcosa. Perché, evidentemente, ehi, come ti permetti di darmi i pugni? Il cavolo! <ride> allora, no, fermi. Prima di tutto facciamo un, un, un duello. Allora. Uh, slash kill chiocciola è. Finita, siamo Bella. morti tutti. Sì, molto bello. È finito il video. Ciao a tutti.